Mmm. Mmm. Mmm.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 mai detto tamo. E Dio. Come corda di come violino Una corda ho di Dio. Affabili, affabili e, in e gentili dell'amore Una corda di Dio. Una corda di Dio. Una corda di che quell'attimo corda di Dio.